Il mio progetto in breve consiste nello sviluppare un tool che serva per poter creare delle terapie personalizzate per pazienti di tumori rari, sfruttando la tecnologia del quantum computing. Il mio progetto consiste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 e una visita virtuale immersiva con contenuti arricchiti attraverso la produzione di questi con intelligenza artificiale. Allora, il mio progetto sostanzialmente si occupa di deep learning.